Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite E Marco 007 parla un po' più YouTube alto se non, non si sente Parla un po' più parte... in alto se non no. si riesce in non questa parte sente. Tanto c'è il coso che abbassiamo un'altra parte Vabbè In questa parte inizieremo il terzo mondo il... Le acque frizzanti, mi sembra Sì, le acque frizzanti, ora rifarà la cutscene Acque frizzanti, vai e no. come abbiamo visto in questo. Uh, non in questa parte di, di mondo, però. nella prossima parte di mondo c'è. c'è anche. Uh, un altro baby Yoshi, quindi possiamo usarlo. O forse no? O forse sì. Bene, nella scorsa parte abbiamo finito il mondo 2. Il deserto delle tort. Quindi ci possiamo dirigere velocemente a questo livello che è subacqueo. O forse no? No, non è subacqueo. Però molti livelli saranno subacquei. Oh, thank you, Marco. Mm -hmm. Ci credo, il mondo acquatico. E' uno di questi tubi contiene sicuramente qualcosa. No, visto che questa è la prima, vai. Ho detto qualcosa, mica la moneta stella. E cos'altro vuoi? A parte la moneta stella. Soldi. Soldi però non è in vita reale. <ride> ah già, qui... Credo che serve il piccolo. Eh, fungo. Il piccolo. <ride> il piccolo. Chi è il piccolo? Marco. Aspetta, questo lo so io come farlo. Guarda qua il professionista. Con il minifungo. No, con il minifungo. Guarda, aspetta. Il minifungo perché... serve. Non serve <ride> Ora. Come dovessi farcela? Sì. Serve il minifungo. Beh, ci diamo il boost. Noi. Sì, certo, abbiamo perso già due power-up. Okay, Beh, ce l'abbiamo fatta alla fine, queste che contano. Quindi dove vai? Secondo me più indietro, c'è il minifungo. Dove sì, dobbiamo andare a prendere? <ride> così è il fatto, mica, mica si fa per forza così, come hai detto tu. Beh, a me sembra Hai detto, soluzione. ci deve essere qualcosa in questi tubi. Eh, a me sembra soluzione quella. Vabbè, là c'è la prima moneta stella, ma non penso che ci dà un minifungo prima della prima moneta stella per prendere la seconda moneta stella. Oh, le manco sempre le cascate prima che arrivino secondo me c'è qua sopra no ok andiamo avanti sono quasi certo che no era, era qualcosa sicuramente a che fare con la cascata che la prendi, la prendi in ritardo Perché salti ogni volta? <ride> non lo so però era divertentissimo tu prendevi il coso io ti venivo addosso nel frattempo Uh, no, nah, non credo che ci sia qualcosa Ok, qua bisogna entrare più che altro Questa era mini minifung Ok, qui si entra sopra Come ho fatto a colpirmi? Non era nemmeno una hitbox Vabbè. Ok, qua bisogna entrare però Non mi interessa, via No, no MARCO! Sei <ride> un nabbo, Marco. Niente, non ho preso quello che volevo e poi luci. Okay, siamo in arrivati in alla modo. fine qua, dov'è il coso? Ecco, aspetta. L'ho preso io qua. Ah. Bene, um, non, non serviva il minifungo, a quanto pare era solo un optional. Quanto pare eri sbagliato. Sì, non, come l'avresti preso. Non una da nessuna parte, infatti. E come si prendeva senza il Nickingo quella? Ti ho detto quella cascata, col getto d'acqua. Ok. Oh yeah. Perché cioè appena uh, niente, niente. Si sì, ho capito. Se uh, solo a metà poi si salta e si va dall'altra parte. Wow questo video sarà piuttosto corto. Uh, ah, prendi ti... la stella ha, ha, ha, ha. Prendi la stella che tanto non li usiamo mai abbiamo bisogno di spazio per i funghi Il Soviet Russia nabit Ops Non volevo andare lì non importa Nella Russia no, subì gli oggetti il ti cattura Sì va bene Vabbè non ci saranno gli oggetti Nel caso poi togliamo una stella o oh, un fungo mm. Bing. Bing. Ok lo cattura molto velocemente No! dannazione Come faccio a prenderlo? Lo tieni sulla testa. Mentre ecco. sì. tengo le, le, le arms, sì, sì certo. Tenendo, le braccia così. Tenendo le braccia in alto, Todd riesce a rendere la sua testa appiccicosa. Mm, certo. <ride> e quindi mantenere tutti gli oggetti, compresi i rubonini. E lì ce l'avevamo lo spazio, di che parlavi? Che torniamo subito Nell'altro ventura Nel episodio abbiamo, abbiamo pure deciso di eliminare di due oggetti Letteralmente eh. dobbiamo fare questo livello e poi la torre E poi vabbè le vite, Appunto. Però, le vite durano 5 secondi. Non è, è neanche qui il livello segreto, quindi questo sarà più corto del Primo livello subacqueo no, del gioco No, lì c'è un'entrata No Sì non, non ci interessa lo stesso, non è per la moneta castello. Eh uh, e se.. No, fidete, andiamo avanti. Uff. Ah, l'hai pure perso il power up. Sì. Che mi hai rubato. Ah, ecco, perfetto. E cosa qua? Ah ecco, non perfetto. Imperfetto, anzi. No, ah, i didi no. Non ci avevo pensato su di due Ok, lì dobbiamo entrare. Sicuramente. Oddio, no! Ah, ok. Prendila presto! Ok, che, che sarebbe tornata. No, io non credo però. Ok, questo da premere pure. Sicuramente. Santo. No, è da perdere. È da, da perdere il power up. Ok, voglio una vita nuova. Dio non funziona, meglio non avvicinarsi okay, C'è una, una monta stella nel, in quel risu lì. Quindi, non, credo. No. No, non credo Non credo Non lì, intendo più avanti Andiamo Yay. Ok, andiamo Yale Yeah. ok Qui mi sa che dobbiamo entrare Provo io Io sì, provo vai Oh no, ora abbiamo l'inverso delle vite. Ora tu hai perso, che okay, Sì, lo sappiamo già che bisogna entrare qui dentro. Ok, pronto? Via, ma in mezzo ci sarà pure quella, vero? Well, I don't, I can't really say that. Vai, right. veloce, prendila. Vai, perché sono tutte a corto termine? Perché non dovrebbero esserlo è la vera domanda. <ride> ok, qui ci sono i tizi che ti mangiano, mi sa. No. Okay. No, uh, stella. Bam mi serve. Vai. La... No, vai tu. Così. Perché io sono più avanti. Alla fine tu sei più avanti, però alla fine lo presa io prima. Esatto, <ride> l'unico modo per uccidere i ricci crossi è la super stella Wow, wow. non ce l'avete arrivati da soli? Non importa, perché io sono Olivia di Paper Mario di Origami. E continua. E qui è l'ultima cosa. sicuro come la fame. <ride> Io ce l'ho fatta senza la stella. Oh, ah già. Mi sa che ora non ce la farai. Vedete, serviva la stella per uccidere questo e quindi eh, niente. Oppure vi servivano due power up per fare il damage boost. Ora scapp Scappiamo. Ok, colpisci, grazie capito che cosa dice vabbè me lo prendo io se non vuoi, tu, eh. no no no no A no no no per no Oh no no no no no speedrunniamo Me, speed me, me no speed sp speed procede a morire no Ma ti vedere io no no no no no no no no no no no no no no morto. Sei morto Correzione. Non tentate di speedrannare? Questo è... Vabbè, ti aspetto così, ti prendi una vita, poveraccio. Oh, wow. No, no, no, no, Ok, vai, ti svollo. Muoviti, oh mio dio. Vieni, vieni. Beh, fai come vuoi. Perfetto. Ora ho... Ho un multiplo di... di, di un bici. Abbiamo tutti e due un multiplo di 11. Perfetto. Quindi tu hai... Sì. Quanto è che manca? Ok, sì. Tu Anche hai uh, Più 4 meno terzi, terzi della mia vita. Il video durerà all'incirca un quarto d'ora. E appunto. Neanche <ride> E noi dobbiamo pure tagliare 5 secondi di video. Perfetto, allora, direi. Mi raccomando guardatevi bene questi video, eh. Ancora eh. salti qualcosa che dobbiamo tagliare. Sì, va bene. Ok vai via. Io so su, tu hai i lati. No, oppure... vai, vai dal lato, vai dal lato. A su, ci pensiamo a e al quando... lato, no, tu non ci, non ci pensi mai a su. Dici che ci pensi, ma non lo fai mai. Ho detto ci pensiamo. Significa che quando capita Ok, Cioè Se spara questo cannone e c'è una vita a sinistra, penso di poterla prendere. Ok, questo abbiamo fatto un bel lavoro, direi. Sbonk. Ok, perfetto, qua ne abbiamo presi un bel po'. Ah non sono piattaforme ok eh, tipo un Bowser <ride> No buono Perfetto Smetti di sbattere sul tavolo Se cerco di cambiare la posizione delle gambe è una cosa che succede non lo fare Non no. farne un dramma Perché devi cambiare la posizione delle gambe? Non ha senso Però vabbè vai Perché sto più comodo Non lo fare allora, ultimo livello del campo Ah Torre Anzi mi torre sa che qui c'è un Fungenti. forse c'è un'uscita segreta ma non ne sono sicuro affatto no non è in questo livello è nel prossimo in case blu c'è sempre una oh, un uscita you think, segreta poi you think so Sì dai io mi prendo il fiore come mi spetta cosa dovrebbe servire? Ah, niente che cos'è? Questo spazio in più Niente, ora è rush. No, no, no, no, no Come no, no, no, no, no? Qui, vedi? C'è una, una moneta lì, dovevo andare sotto <ride> Complimenti, ti sei appena ucciso Ok, qui bisogna andare, vedi? Ah ah, dall'altra parte Ah, non è una moneta, what? Ah, non c'è proprio nulla, ok e se fosse e se era prima. che okay, non volevo prendere danni. E se era oh, prima. Se fosse stata prima. <ride> Correzione di grammatica Marco! Sì, certo, ma.. Ok, vieni. Vedi, era la seconda, dobbiamo scendere. Se è possibile, non ne sono neanche sicuro. sì si può scendere. Però dobbiamo vedere dove Scendere. Non si può scendere, rifacciamo il livello. Non possiamo. Moriamo. Bolla. Bolla. Ok, quindi dobbiamo stare attenti. Non tagliamo fino alla prima stella. No, oh, facciamo vedere. No, intanto abbiamo <ride> iniziato. Tagliamo fino alla prima stella. No, Però le chiavi grandi giù. Vai, ah. lì ah. Grande gioco Sì, lascia stare Aspetta, no, vieni Pieni, giù Beh, la prendi dopo No, vieni Non è indispensabile Ok, l'abbiamo presa Era proprio all'inizio del livello Cioè, non capisco cosa che volevi tagliare 5 secondi Esatto Ah era qui Ah e neanche si poteva scendere Quindi sì, avevamo ragione Ho fatto un salto a parete al mondo Cioè letteralmente a canto Vabbè Uh what Cosa? So appena visto Hai attivato un coso qui Vai vieni Non è stata un'idea molto geniale eh Marco io sono al sicuro sì, uh, vediamo, di, vediamo di vedere se sta qualche monito ah, niente uh, speriamo che non ci sia niente vai Che dici invece se fossi sceso invece di andare su non sono stato io cioè perché l'hai fatto? Vabbè ti ho sbollato e ti sei anche ucciso vabbè c'è un casino di vite ancora Ok ci deve essere qualcosa qui in stepare. Uh Yamda, veloce, vieni giù, vieni giù. Perfetto. 7, marco. Okay, ok, vabbè. Abbiamo preso l'ultimo. Ok, fermati qua passo più avanti ok spomp ok, okay corri e ora qui c'è un blocco quindi vai a destra ok ora cosa? Ah, non c'era nulla <ride> no niente ah probabilmente vabbè sta nascosto lì sul coso um, su quella piattaforma Perfetto, ah, quindi ora che piccoli. può fare lui? Oh, ma sì Cosa sta incantando? Che è il tizio, quindi non, non incanta ma Adesso può saltare. saltare Wow, vai, spanchigliamolo Che Get shot, ah, Da notare come l'acqua appena, appena calcata Inizia subito a volare tutti i mati è iniziato un po' a glitchare, vabbè. Non importa. YouTube, 2,50 m Non leggere qui! <ride> e commentari stupido se leggiamo. No, bueno, lascia stare. Lo a caso. Bene. Qui possiamo vedere che il castello di Peach procede nella sua mal maledizione. Uh, questa è l'ultima <ride> parte della maledizione del castello di Peach. Stiamo sta glitchando l'audio sempre di più. Eh uh, Sì, ehm. È... E praticamente il... ora basta, non ci sono più cuts Va bene, quindi nella prossima parte di New Super Mario Bros. U Deluxe finiremo il mondo 3 acque frizzanti. Ci vediamo.